Cari amici, buonasera, benvenuti. Questa sera è una nuova diretta dove parleremo di medianità. Parleremo del mondo, della medianità vissuto dall'interno, con per una persona che vive questo mondo in prima persona. Avremo ospite Elisa Coscia, medium sensitiva, quindi argomenteremo, parleremo con lei di, questa straordinaria, di questo straordinario mondo, di questa straordinaria dimensione. Chiaramente, come sempre vi dico, un like ci aiuta a divulgare l'informazione, e a diffondere sempre di più, quindi se non l'avete fatto magari ci date una mano con un vostro like e iscrivendosi al canale YouTube si resta sempre e costantemente aggiornati su quelle che sono le nostre novità. Inizieremo tra qualche istante, intanto... eccoci di nuovo in linea, buonasera Elisa, benvenuta, come stai? Ciao, molto bene, molto bene Vincenzo, molto felice grazie, grazie del tuo invito. E oh, grazie a te contenta. per la disponibilità, grazie a te per la disponibilità. Beh, eh, parlare di medianità è qualcosa di straordinario e parlarne con chi lo vive dall'interno, per chi lo vive in prima persona, eh, ci permette anche di comprendere quelli che sono i meccanismi che ci sono dietro perché a volte è facile vedere quello che succede, no? Eh, sembra tutto normale, ma bisogna entrare in questo mondo dall'interno, capire sono le percezioni, le sensazioni, le emozioni e eh, starci dentro cosa significa. Beh, questa sera ce ne dirai un bel po', no? Ci dirai <ride> cosa si prova a, appunto a vivere questa dimensione. Molto volentieri, nel senso, dico naturalmente in molta semplicità quello che vivo sin da ragazzina, poi, sostanzialmente, perché io mi ritrovo... Diciamo, a, a sentire che avevo bisogno eh, di quel qualcosa no, in più, cioè la, la, la comprensione di quello che avveniva oltre il visibile, e lo posso dire che questo è successo sin da ragazzina, avevo 13 anni, e il primo ricordo ce l'ho a 13 anni, poi è ovvio che sarà stato anche molto prima, ma, ma proprio a 13 anni posso dire veramente di aver cominciato a, a, a capire che c'era qualcosa oltre, e sentire la necessità di comunque sperimentare no, quel qualcosa che sentivo percepire oltre il visibile, tutto quello che era visibile, quindi ho cominciato a volermi informare, ricordo perfettamente che ho cominciato a entrare, ricordo all'epoca tra l'altro non c'erano come adesso questo tipo di informazione, quindi non c'erano librerie con uh, libri, per lo meno non facilmente reperibile, soprattutto per una tredicenne e della mia epoca. Per cui eh, mi ricordo che sono entrata in una biblioteca, ho, mh, ho preso ESP, esperienze extrasensoriali di Milan Ries, totalmente affascinata da questo mondo per capire cosa avveniva e cosa. Cosa potevo leggere di qualcosa che già percepivo io, sentivo io, capisci no? Quindi ho cominciato a leggere questo mio primo libro, come, mi ricordo che ero molto attratta dall'esoterico in quel periodo, quindi comunque ricordo che mi avvicinavo a quello che poteva essere la tarologia, quindi leggevo tarocchi, facevo tutti questi esperimenti legati a, alla, a, al capire più che altro cosa avvenisse. E poi, dopo questi primi momenti di ricerca, ho cominciato a um, avere i primi déjà vu, molto, molto forti, tra l'altro, però non i déjà vu classici, cioè proprio io potevo eh, proprio effettivamente sentire, vedere eh, delle strade, riconoscerle totalmente, e non, non c'ero mai stata, ma ricordare proprio anche delle cose proprio a livello interno, mi davano proprio delle sensazioni molto profonde, potevo, vedere, potevo sapere cosa c'era dietro una porta, per intenderci, no? Ho cosa c'era in un portone, cosa che non avevo mai magari, magari neanche mai visto, anche in luoghi, tra l'altro in vacanza, con i miei genitori, immaginati i posti dove non ero mai stata. Quindi proprio sentivo queste cose molto profonde. E poi ho cominciato proprio a percepire quello che era la mia guida spirituale, ho cominciato a sentire proprio all'improvviso, no? vedevo proprio entrare, un, sentivo un'energia profonda, come una presenza molto vivida vicino a me. E mi, da, mi rendeva tra l'altro anche molto felice, ricordo questa cosa, perché era proprio di: ah, ciao, sei arrivato. No? E quindi avevo questa sensazione molto, molto forte. Poi ho cominciato a sentire anche un po'. No, anzi, in, in realtà i trapassati sono arrivati un pochino dopo, dopo un'esperienza devo dire abbastanza traumatica perché all'età sempre, mi ricordo quell'epoca potevo avere sui 16 anni 17 anni, ho cominciato un po' a sperimentare eh, con amici, quello che potevano essere magari delle, all'epoca si usava tantissimo, non so se tu ti ricordi ma c'era il momento in cui tutti erano attratti facevano sedute col bicchierino, sì, sì, sì, sì. piuttosto che ecco e io lì ho preso una mazzolata di quelle <ride> che me la ricordo ancora, perché Ovviamente, essendo comunque un canale percettivo piuttosto alto, avevo già comunque appunto questa capacità no? di medianità che evidentemente io non conoscevo ancora bene, ero una certo, ragazzina, arrivato, e infatti e quindi io ho cominciato, mi sono detto ma sì, diamo, facciamo, rispiamo, eccetera eccetera, peccato che è lì, ho proprio avuto veramente il primo colpo di grazia perché ho sentito questa entità talmente in modo profondo e talmente forte che mi sono spaventata tantissimo. E quindi ho cominciato poi anche lì a avere un po' di paura, ho avuto veramente bisogno, tra l'altro anche di aiuto, devo dire, eh, perché ho avuto dei momenti veramente delicati, perché questa entità mi si era proprio aggrappata qua dietro, capito? Cioè, era tremenda, e ormai me l'ero portata a casa e per cui era molto difficile, ero troppo giovane per, per capire, per comprendere cosa stesse avvenendo, poi eh, la vedevo, eh, la vedevo proprio quasi con, degli, con gli occhi fisici, non, proprio, non era proprio fisicamente ma la vedevo, nonostante io non abbia come ben sai perché noi abbiamo parlato molto spesso, la, la, cosa, cioè la, la capacità di visualizzazione molto profonda ma in quel caso io proprio era talmente forte che potevo rendermi conto in ogni momento quando arrivava, la, quasi la vedevo fisicamente, poi è successo. Dimmi, dimmi. No, dicevo, quindi praticamente la percezione della forte non ti che ho sentito! Te la sei stata dietro per il. Dicevo, ti sei portata dietro questa entità anche nel prosieguo, dopo la sessione? Cioè, è assolutamente, sì, assolutamente sì, Per qualche mesetto, per qualche mese, io ho avuto questa quest entità proprio a calcio, cioè addosso. Ma voglio dire, era incredibile perché, tra l'altro, ho avuto bisogno quasi di aiuto, eh, nel senso, ripetevo, perché poi con mia sorella ho cominciato a spiegare cosa mi stesse, mi stesse a me succedendo e io avevo veramente dei momenti di grande sconforto perché io proprio c'erano certi orari che proprio addirittura si manifestava quasi in maniera prepotente con anche dei fortissimi mal di stomaco perché sentivo proprio questa, questa sua energia che mi stava veramente infastidendo e non in poco e quindi ho poi a un certo punto comunque appunto c'è stata una persona tra l'altro che ovviamente era un medium molto, molto bravo eh, che mi ha un po' aiutato a, a gestire un po' la situazione io da lì naturalmente ho avuto è vero il trauma, ma ho avuto anche il bisogno di ricerca, di ricerca di che cosa stesse avvenendo. Quindi questo mi ha portato a fare di me quello che oggi reputo una ricercatrice, cioè nel senso non mi sono basata solo su quello che succedeva a me, ma ho voluto proprio anche crescere a livello, a livello spirituale. Conoscere poi la medianità anche proprio da uh, insegnamenti di alte medianità, no? dove comunque avvenivano delle vere e proprie informazioni eh, che potevano sicuramente rassicurarmi. Tanto più che poi nel tempo, eh, ovviamente a parte il fatto che poi io stavo bene, chiaramente, non avevo più questa entità che mi disturbava, eh, però eh, ho cominciato a capire proprio come viverla in maniera più, più consapevole, capisci, anche le entità che eventualmente avevano una vibrazione o hanno una vibrazione che non è totalmente diciamo angelica, piuttosto che insomma di alta vibrazione, eh, per quello che mi riguarda sono diventati degli esseri bisognosi eventualmente di aiuto, di preghiera e non la paura ha fatto ehm, sì che io mi frenassi, ma anzi la volontà di eventualmente aiutarli e in questo modo chiaramente ho ho vissuto la medianità in maniera molto molto più consapevole, molto più serenamente, e non è più accaduto infatti che qualcuno mi infastidisse, perché ovviamente quella era un'esperienza che io dovevo vivere per essere più consapevole. Ecco, quindi questo è importante dirlo, che alle volte succedono delle cose, ma proprio perché c'è bisogno che accadano, proprio per comprenderle, capirle, perché ti facciano crescere, non perché ci sia una, una, una punizione particolare, ma semplicemente perché ne hai bisogno. Nulla accade per caso, anche in questo caso è accaduto per qualcosa che forse ti serviva per fare quel salto, perché probabilmente se non fosse avvenuto eh, quell'evento saresti rimasta lì a scoprire, a tentare, invece quello ti ha permesso di fare quel salto, diciamo andare a comprendere di più, a studiare, approfondire, eccetera. eccetera. Assolutamente ricordo, sì. Sono poi altri eventi così forti oppure tutto è andato liscio, di diciamo? No, allora, esperienze appunto traumatiche assolutamente no. Da lì sono cominciati poi, allora ripeto, per tanti anni io comunque ho accantonato un po' il bisogno di sperimentare proprio così profondamente, perché in qualsiasi <ride> caso avevo cioè, un po' di paura mi era rimasta, quindi comunque... Mio malgrado, perché per tanti anni quasi quasi volevo un po' lasciare indietro no, queste cose, poi invece mio malgrado percepivo e sentivo, ho sempre avuto un intuito molto molto alto, comunque poi avevo doti percettive proprio anche legate alla, alla veggenza, cioè alla chiaroveggenza. Non, in, non, non indifferenti perché comunque spesso mi, mi, mi succedevano proprio eh, delle cose per cui sapevo cosa accadeva, no? cosa sarebbe accaduto da lì, a oppure non so, pensevo molto fortemente a una persona e mancabilmente la vedevo, queste sono le cose comunque abbastanza tipiche eh, che succedono a molte persone, eh, però mh, mi sono resa conto poi dopo man mano che andavo avanti che cominciamo a percepire anche i trapassati, quindi succedeva per esempio degli eventi molto particolari, tipo eh, alcuni episodi sono stati molto eclatanti, nel senso che comunque io per esempio ricordo una sera, eh, ero già sposata poi tra l'altro lì, eh, quindi ero già abbastanza grande, avevo, avevo una, una figlia in quel momento piccolina, però eh, comunque era, era, potevo avere so, 26-28 anni, insomma ero già cresciuta eh, nel tempo, però ricordo in quell'occasione per esempio che tornavo a casa, e, e mentre stavo tornando a casa io ho percepito molto fortemente l'entità eh, di, di, di, di un trapassato, cioè, e ho capito chi era tra l'altro, perché mi arriva anche l'informazione, spesso mi arrivano anche dei nomi, eh? e quindi insomma ho capito che era questa persona ma io questa persona non la vedevo veramente da almeno dieci anni e ovviamente non, non potevo sapere che fosse trapassato nel senso era una cosa che non, era, era una persona che faceva parte diciamo di un'amicizia di famiglia eh, però era tantissimo tempo che non si parlava più di questa persona tra l'altro però è molto legata a me per appunto delle, delle questioni passate no? che comunque per cui avevamo avuto modo di sempre di parlare di questi tipi di argomenti spirituali e so che tra l'altro avevo avuto questo avevo saputo anni prima che avevo avuto una malattia, era un, un signore anziano aveva avuto una malattia no? Beh, però questa è una cosa che avevo saputo, metti almeno, almeno 6-7 anni prima, o anche 10, non lo so tanti anni prima. Sa di fatto che eh, quel giorno torno a casa, ricordo perfettamente, stavo rientrando e, e mentre rientro proprio lo sento, lo sento proprio in maniera molto prepotente ma lo sento arrabbiato, lo sento come se fosse arrabbiato, per cui ho sentito, ho come detto una preghiera per lui, cioè, io non so perché sei arrabbiato così, però cioè, io ti sento, sei qui, però ti chiedo veramente di, di, cioè, di lasciarlo. Ho cominciato insomma, a fare dei, dei, dei miei, gli ho parlato per fare in modo che andasse oltre un po' più sereno, ecco, diciamo così, sì. non lo sapevo il motivo però perché fosse così arrabbiato, però vabbè, eh, ho fatto questo. E poi sono salita, ricordo bene che a mio marito gli ho detto, guarda, è incredibile, perché sono, ero giù e proprio l'ho sentito al 100%, lui mi ha guardato, mio marito mi dice, ma, gli ho fatto il nome, no? Fa, oh, madonna, fa, ma, ma, cioè, nel senso, è una vita che non si parla più di questa persona, cioè, guarda, non so, così. E il giorno dopo, guarda caso, ho scoperto che eh, la sera, quella sera lui era trapassato. L'ho saputo da mia era mamma, che aveva saputo. Eh? Era proprio il momento in cui era trapassato, praticamente? Sì, sì, era... sì quella sera lui era trapassato. E tra l'altro, la, la cosa particolare è stata proprio che, ehm, avevano, quando hanno chiamato mia mamma per avvisarlo, "Ma ah, sai che è trapassato, è morto, insomma... E mia mamma mi ha detto, fa, ma, mi fa, ma sai che è morto è? Poi fa, guarda, fa, tra l'altro fa, mi hanno detto che è morto arrabbiatissimo, perché gli avevano buttato una gamba, insomma avevano avuto dei problemi molto così seri, era arrabbiato. Quindi avevo sentito anche proprio lo stato in cui lui era, capisci? Non soltanto il fatto che era trapassato, ma questa cosa mi è accaduta un sacco di volte, per esempio in un'altra occasione ricordo, uguale, io uscivo dall'ospedale perché mia figlia, mamma un capello ecco mia figlia era, cioè, era stata in ospedale qualche giorno e, quando era piccola poteva avere anche lì fai conto sei anni aveva dovuto fare insomma dei giorni di, di, di ospedale e ricordo eh, benissimo che sono, andavo da lei mh, sono tornata per prendere degli esami che doveva fare eccetera eccetera io esco praticamente dall'ospedale dall mentre esco dall'ospedale vedo proprio passare una mia carissima amica che con cui avevamo condiviso veramente mh, una, una signora ma con cui avevamo condiviso veramente dei momenti bellissimi e purtroppo ci avevamo perso di vista sta di fatto che comunque è passata allora, io ho affrettato il passo per andare comunque a raggiungere, salutarla, perché era tanto che non la vedevo, e quando giro l'angolo, ma ti dico, era impossibile che fosse, perché era un viale piuttosto lungo, e non aveva comunque altri sbocchi, per cui io quando sono, ho affrettato, sono stato all'ospedale, ho fatto così, ho guardato, ho guardato, ho visto che quella signora che era appena passata, non poteva essere lei, ma non gli assomigliava manco per niente. Infatti, ho fatto così, ho detto, ma che strano, ma cioè, ero convinta fosse lei, punto. Vado, vado a casa, due giorni dopo scopro che in quei giorni era trapassata in quell'ospedale. Ed è stato incredibile anche lì, no? Sono tutte quelle prove, no? Nel tempo che io proprio ho avuto proprio che, di aver contatto anche con quei trapassati. Poi hanno cominciato per esempio a venirmi in sogno quando, quando dovevano trapassare, alle volte mi arrivavano, io sapevo, se sapevo che quel giorno probabilmente sarebbe stato il loro momento perché li vedevo arrivare e li vedevo arrivare con un loro caro, e li capivo che, in qualche modo, insomma, c'era un momento in cui... Particolare. Eh, ecco, particolare. O quando ho cominciato a canalizzare, per esempio, ho cominciato recentemente nel 2000, no, ho cominciato a canalizzare con la scrittura ispirata nel 2000, e l'ho fatto per tanti anni. Mi sono arrivate un sacco di informazioni proprio con ehm, con, dei, con delle persone che si, si davano nome e cognome. Io non li conoscevo per niente, andavo a verificare li trovavo. C'era cioè, una cosa, guarda, veramente cioè, pazzesca. Mi ricordo, sì, sì, straordinario. Una volta ricordo un tizio che si è proprio ha dato nome, mi ricordo ancora, si chiamava Victor Barone, mi pare e parlava del fatto che era un protestante che aveva insomma fatto delle cose sul protestantesimo eccetera eccetera non mi ha detto la data e io infatti dico ma chi è questo pensavo fosse un barone o baroni, adesso non ricordo vado comunque poi a, a, a vedere lo trovo su wikipedia non italiano dove, era tipo francese non ricordo, ho dovuto tradurre la pagina e ho scoperto che questo praticamente era un protestante era uno che dal cristianesimo era passato al protestantesimo fatto veramente della sua vita questo, questa missione, no? E ed ho dovuto tradurlo, capisci? Quindi non c'era neanche il, il fatto che, av che avessi voluto studiarlo a scuola piuttosto, cose magari dimenticate, cioè, cose che non fanno nemmeno parte certo, della nostra non storia, non erano nulla, diciamo, di, di conosciuto in assoluto, certo, straordinario! È certo. no, veramente di una cosa strana, no. Mi voglio confrontare con te perché non mi era mai capitato prima, io non ho mai avuto doti mediani e sensoriali, sensitive, quindi lavoro con il mio lavoro, sebbene cosa faccio, mi occupo di ipnosi, eh, non ho ok. nulla di vedere con questo, però ultimamente mi capita di sognare delle cose che poi si realizzano. Qualche notte fa ho fatto un sogno dove ho sognato praticamente un mio amico in una situazione particolare e alla fine del sogno, lui era su una soglia a rotelle con una gamba tagliata e al posto del piede c'era un moncone di ferro. Mi sono svegliato all'improvviso proprio dalla paura perché ho visto questa scena, cioè che mi sembrava inusuale. La mattina avrei voluto chiamarlo, però ero te tentato di chiamarlo e avevo paura di farlo perché ultimamente mi capita che poi i sogni si realizzano. Certo. E non l'ho fatto tutta la giornata. La sera ho visto su eh, WhatsApp un suo stato dove c'era una foto dove stava bene e gli ho scritto: Stai bene? E lui mi manda delle foto dove è a letto con la mascherina dell'ossigeno ed era andato a finire sotto il trattore che gli si era capo molto addosso per miracolo e mi ha detto per miracolo ho oh, 5 costole fratturate una lesionata, una frattura alla colonna vertebrale e ematomio Poco. Poco con un ho intanto ti blocchi eh, Vincenzo aspetta che non mi sento eccola ok, adesso sì, anch'io ti ho perso, per perso, perso anch'io mm. sì, sì, adesso ti sento quindi potrebbe essere un avvio di qualche connessione più forte praticamente, perché lavorando tanto su, su me stesso potrebbe anche arrivare qualcosina che nel tempo poi magari si accentua, perché poi ah, lo possiamo vedere così assolutamente sì anche perché ti dico una cosa alle, allora io, io posso testimoniare che certi tipi di esperienze alle volte succedono proprio che eh, nasci con, con come è successo a me cioè io sono una ragazzina e praticamente ho cominciato ehm, da subito insomma avere questo tipo di, di doti però c'è cioè doti o comunque di, di percezione, chiamiamole come vogliamo però mi senti? mi senti? perché c'è questo problema di connessione probabilmente, mi senti? Aspetta che vediamo se mi senti, eh? Sì, perché io... Sì. Ok, perché alle volte vedo che ti blocco, io, almeno mi, mi, mi, mi si blocca la tua immagine. Quindi io vado avanti, spero che mi sentite. E, quindi... Aspetta. Mannaggia, oh, sei bloccato, non ti sento. Ok, adesso sì, aspetta. Vediamo... Non so se sono ancora in diretta io, eh. Vediamo, perché io vedo tutto bloccato qua, eh. Infatti. Allora, aspetta, io mi sa che... Io vedo che sono ancora in diretta da sola, mi sa. Aspetta, oh, vado avanti? Beh, io vado avanti un attimino a spiegare quello che stavo dicendo. però io non ti vedo più, eh, Vincenzo. Eh, poi, eventualmente ritornerai. Beh, comunque, ciao a tutti. Eh, io adesso vi vedo qui che siete. Siete. Mh, sì, cioè, infatti, vedo che voi mi, mi vedete. Bacione, ragazze, eh, a tutte quante. Sì, purtroppo non vedo più Vincenzo. Quindi, io adesso vado avanti. A, ah, no, però mi spiace perché lui volevo spiegare anche a lui questa cosa. Eh, vediamo se mi, mi scrive. Allora comunque quello che stavo dicendo a Vincenzo, che poi naturalmente eh, ehm, riguarda lui, eh, poi al limite glielo li spiegherò se non lo vedo più, ehm, è il fatto comunque che sicuramente eh, le percezioni possono nascere appunto nel momento in cui tu, nasci in una certa maniera, insomma, con certi determinati doti o quello che vuoi, però ehm, è anche vero che si possono sviluppare e più tu lavori nella tua spiritualità, più tu lavori nella tua ehm, percezione, la, la parte proprio legata al crescere, al crescere proprio a livello, a livello di anima e più puoi comunque in qualche modo ehm, vivere anche poi la sensibilità in modo particolare, e alle volte anche la medianità, diciamo in questo caso per esempio Vincenzo ha vissuto un caso di ehm, sensitività, perché in qualche modo ho, di, ha, ha potuto percepire sentire cosa accadeva al suo amico. Eh? Aspetta che vediamo se intanto Vincenzo mi scrive qualcosa perché l'ho perso, mannaggia! Oppure fatemi anche voi domande eh, naturalmente. Allora, allora, allora, aspetta, ci sei Vincenzo? Allora, ci sei? Io non ti vedo più. Lo scrivo, eh? Ok. E quindi, sicuramente, Vincenzo, in qualche modo, eh, ha assolutamente vissuto una cosa di sensitività. Ecco, questo è molto importante. Poi, naturalmente, ognuno... Eccoci. Ecco, che è arrivato. Sei arrivato. Sì, c'era un problema di connessione. Adesso sembra che sia risolto. Purtroppo... Ecco, stavo rispondendo... Uh, appunto poi ho risposto Lievissima. comunque a loro ecco però in qualsiasi caso anche a te, ecco il fatto che sicuramente lavorando appunto con la crescita spirituale la crescita personale, la crescita proprio anche legata proprio al al, al alla propria anima, cioè al a voler entrare più in profondità nella conoscenza, può sicuramente portare a una crescita anche della propria sensitività, soprattutto. Poi, naturalmente, potrebbe anche la medianità, in qualche modo, eh, arrivare. diciamo, entrare, arrivare perché. Molto spesso, tu sai, no, che possono succedere eh, a, a, episodi di grande medianità, magari dopo un lutto, dopo un problema comunque molto legato a un grande trauma, può anche succedere che avvenga no, anche questo. Oppure può anche accadere una semplice, sola, media, grande medianità in una, in una vita. Ma questo non è importante, perché, ehm, nel senso perché evidentemente lì c'è, eh, come posso dire, la, mh, lì c'è veramente la... la eh, cominci veramente a, a capire che cosa, cioè, deve essere una, una, una cosa che succede a te molto importante perché ti fa capire qualcosa e non è detto che debbi, debbi, tu debba poi fare medianità nella tua vita, è questo che intendevo dire, no? Puoi avere anche una grande occasione per farti capire che esiste il mondo dell'oltre e poi si ferma lì. Oppure può succedere, come invece è accaduto a me, il fatto che comunque in qualche modo la mia sensitività, la mia, la mia medianità si sia sempre più ampliata, perché poi io nel tempo mi sono resa conto che diventa sempre più forte. Per esempio adesso, molto spesso, ho delle connessioni proprio con le guide che mi mandano proprio dei veri e propri messaggi molto, molto importanti, alle volte proprio io trascrivo, io vado in uno stato di transvigile, quando sono in collegamento con le guide parlo, e quindi perdo connessione completamente con il mio corpo, molto spesso non sento più come, come posizionato, però mi arrivano praticamente queste informazioni, proprio a livello uditivo o a livello percettivo, come un pensiero che ha una vibrazione un pochino più forte, per intenderci, mi arriva e io blocco quello che è il mio pensiero, è come se io a un certo punto la mente è vuota, ma subentrano solo queste parole che io man mano con un registratore eh, detto, diciamo, e spesso non so che cosa, cosa diranno dopo, c'è proprio una sensazione particolare, il cervello è proprio completamente vuoto e, e, e arrivano delle, delle informazioni così proprio che mi entrano in, nella testa, io poi trascrivo e quindi vengono queste grandi comunicazioni molto belle. Per esempio, questa è una cosa che mi accade spesso, Mentre nel contatto con le persone private che faccio, in quel caso invece mh, spesso invece entro in una, in una sintonia proprio de, dell'altro, quindi entro un po' nella sua parte psichica, se vogliamo, o della sua aura, della, del suo, di, di quello che percepisco della persona, quindi entro nella sensibilità. E poi in automatico, se deve arrivare un caro, io non, evo non evoco, eh, non faccio evocazione, però se deve arrivare un caro, generalmente si fa riconoscere, si fa riconoscere con i miei sensi. Allora percepisco attraverso, la, mh, alle volte magari, so, proprio col mio corpo, quindi o la mia emozione, quindi se arrivano, per esempio, che hanno fatto un trapasso particolare, me lo manifestano proprio attraverso una percezione reale che ho nel mio corpo. Eh, o se hanno pa avuto paura, o se hanno avuto delle... Tutto quello che insomma, vogliono comunicare me lo trasmettono. Io lo so, è come se lo sento, ma lo so. E poi lo trasmetto alla persona, insomma, che in quel caso ha chiesto un, un contatto, no? Ecco, però non faccio evocazione. Questo è molto importante da dire, perché nell'evocazione io sono un po' contraria, perché c'è sempre comunque una sorta di... Passami il termine di, mh, eh, o di, o di troppa curiosità alle volte, oppure c'è magari quell'egoismo quel nel voler comunque sentire a tutti i costi, eh, passami il termine di egoismo, perché io capisco che è una parola forte, perché quando una persona sta soffrendo, mh, nel senso, non, è brutto dire che è una forma di egoismo, ma è una forma di attaccamento più che di egoismo, di attaccamento a quella parte che invece è, in un'altra dimensione, sta lavorando, sta facendo molto. In qualche modo non deve sentire quel richiamo così prepotente, così, ehm, così alle volte doloroso, ma deve vivere in qualche modo in una situazione in cui è leggero e sente solo l'amore, il richiamo dell'amore, che è un'altra cosa. Quindi ecco perché io non faccio le, le, nessun tipo di evocazione. Primo perché non so se potrà arrivare quella persona e rispetto quello che è il cammino anche del trapassato. E, e secondo perché non so se la persona che chiede per un proprio cammino spirituale deve effettivamente sentire quel caro. Perché c'è una doppia eh, un'arma a doppio taglio alle volte. Quindi rispetto, lo, diciamo, il creatore, rispetto le energie dell'universo e attendo, se arriva qualcuno, arriva in modo totalmente spontaneo. Ci sono e un po' questo... di domande? Sì, bene, magari dimmi. Facciamo qualcuna, per esempio, la prima certo. è di Irene che dice che tipo di aiuto ti hanno chiesto i trapassati? Se loro, proprio come, come trapassati, ti hanno chiesto un aiuto, magari per intercedere in qualche situazione... Certo, certo. Allora, guarda, eh, come nel caso che ho raccontato prima, c'era questa persona che era arrivata proprio con questo tipo di, ehm, di, di emozione molto, molto rabbiosa, no? Per cui, in qualche modo, ho proprio sentito che nella mia preghiera, nella mia insomma. Eh, portare questo senso di, di, di, di serenità e mandare questa serenità l'ho sentito acquietarsi e andare tranquillo cioè quando arrivano generalmente vengono proprio perché vogliono darti in qualche modo ehm, vogliono chiederti eh, l'aiuto eh, soprattutto a livello proprio di come lasciare andare le, le paure magari che hanno quindi eh, per esempio io spesso eh, anche semplicemente sento delle entità magari quando sono in una situazione in cui sto parlando tanto di spiritualità come adesso per esempio quando si parla di spiritualità quando si parla comunque di, ehm, ehm, di, di serenità proprio nel vivere sia qui che di là spesso possono arrivare perché sentono proprio che in qualche modo tu stai aiutando il loro, eh, il loro percorso e quindi se hanno delle domande magari tu parlando gli stai dando delle risposte, quindi ecco, li puoi percepire anche in questo modo, capito? E quindi lasci andare, eh, dai, dai delle, delle... Per esempio, ti faccio un altro esempio, cara. Per esempio, quando tu vai a un funerale, ti faccio un esempio, se vai a un funerale o qualcosa, io dico sempre... La cosa da fare, soprattutto in quei tre giorni in cui il trapassato spesso è lì, è proprio quello di veramente mandare un, un, un grande pensiero dove, dove in qualche modo io parlo sempre quando vado ai funerali con loro. Perché gli dico ehm, di non aver paura, di, di, di proseguire, di non rimanere ancorati qua alla terra, ma di non aver paura perché nelle oltre non ci sono eh, giudizi, ma semplicemente c'è proprio un, un passaggio dove mh, troveranno maggiormente se stessi in un'altra occasione per esempio quando è successo con una carissima mh, donna che io ho amato profondamente eh, nel momento del suo trapasso io ero lì e ho sentito proprio il, il fatto di aver quasi paura nonostante fosse una donna meravigliosa con un'anima splendida ma aveva quasi paura forse a lasciare non so forse era, lei era una donna molto umile forse chissà pensava, pensava non so, forse pensava, aveva paura a lasciare questo, questo, questa dimensione, non so cosa dire, perché io ho percepito che non andava, non andava, e c'erano lì tra l'altro i suoi figli, che nel frattempo si parlava insomma, di lei, tra... bene naturalmente, perché è una donna splendida, io ho proprio colto l'occasione, ho detto ad alta voce che era una donna splendida, che mi aveva dato tantissimo, nonostante non fosse mia madre, ma per me è stata una donna meravigliosa, che ha portato solo amore nella sua vita, non ho mai sentito a giudicare nessuno, io ho detto che era una donna spettacolare che non avrebbe dovuto avere paura di niente, che c'era solo Dio che lo aspettava il tempo che ho detto queste parole lei ha, ha smesso di rantolare ed è ispirata Noi siamo, ho sentito proprio che ha smesso di rantolare ci siamo avvicinati a lei al capezzale l'abbiamo tenuta per mano e lei è ispirata è stata un'esperienza meravigliosa di accompagnare proprio una persona quindi veramente questa è una cosa che dico non sono i medium o chi percepisce può fare, ma tutti tutti, se, se noi in qualsiasi momento, a un nostro caro che va nell'oltre, gli mandiamo energia d'amore, diciamo che può non deve aver paura ma che c'è solo Dio che lo aspetta e, e che c'è comunque tanto amore che lo aspetta lo stiamo aiutando e che non c'è nessuno che lo giudica quindi non so se ti ho risposto ma è per dirti che tutti noi possiamo dare veramente un aiuto a aiuto. chi in questo momento nell'oltre e che magari rimane ancorato nella terra. L'accompagnamento al viaggio è fondamentale perché a volte si creano dei blocchi, ma una domanda che vorrei farti, potrebbe sì. essere invece il contrario che siamo noi a tenere ancorato qualcuno qui e non lasciarlo andare, perché mi capita spesso, e mi è capitato oggi in una sessione, un'esperienza molto particolare che avevo già vissuto altre volte, ma proprio oggi è ricapitata, questa mattina, dove praticamente c'è stata questa persona che ha perso il compagno e che viveva questa paura che lui dall'altra parte non stesse bene e dall'altra parte lui aveva la, diciamo, la preoccupazione per lei che non era felice quindi cosa ho fatto? Alla fine della sessione le ho portate ad incontrarsi e a fare in modo che lei rassicurasse lui che stava bene e che lasciasse andare lui perché inizialmente non voleva perché dicevo sei disposta a lasciarlo andare? No, perché no, ho paura che stia male ho detto allora chiedi a lui come sta quando lui l'ha rassicurata perché era già, è già nel mondo dell'oltre e quindi che stava bene, le ha detto OK, allora non è giusto tenerlo qui e l'ha lasciato andare. E immediatamente si è visto che anche lei ha cambiato totalmente atteggiamento, eh, il suo stato si è modificato, e quindi, probabilmente, sì. si sono anche innescati dei meccanismi che controlleremo nei prossimi giorni che le daranno anche una pace, una serenità diversa. che Non viveva in questa fase proprio per questo attaccamento che magari non lasciava andare lui, lei stava male, ma non lasciava neanche andare lui. Sì, su questo, magari. assolutamente sì, purtroppo succede tantissime volte, Ripetevo, ripeto quello che ho detto un po' all'inizio, è chiaro che... Eh... È comprensibilissimo il dolore attenzione ripeto io lo, lo posso capire perché alle volte sono i dolori talmente forti a lasciare andare delle persone che abbiamo amato tanto perché questa mancanza che anche se crediamo magari che sono comunque eh, vive ancora però la mancanza è talmente forte che non riusciamo a lasciarli andare e questo per quello che dicevo prima passatemi il termine una forma un pochino di attaccamento egoistico no di quella di quella mh, di quell'amore e non si pensa che il trapassare ha bisogno di amore e di essere lasciato veramente andare perché è come se poi avesse semplicemente cambiato ehm, come se fosse andato a fare un viaggio facciamo un'ipotesi ma sta lavorando sta vivendo a pieno tra l'altro quello che è la sua energia molto di più e là si lavora tantissimo ragazzi c'è un, un mondo veramente eh, ampissimo dove ci sono tantissime anche consapevolezze a livello proprio dei gradi evolutivi che ti portano veramente a, a, lavorare, a lavorare non so se avete visto il film No Solar dove lo, lo, lo citiamo un po' tutti ma è per far capire perché ovviamente far capire come un'anima quando va di là può anche avere dei momenti dove deve anche far conti con la sua coscienza per poi fare i suoi gradini evolutivi e andare oltre quindi deve lavorare tanto se noi da questa parte di qui continuiamo con il nostro, eh, appunto, il nostro attaccamento a dire vieni qui, vieni qui, vieni qui in qualche modo gli creiamo un disagio perché loro non è che non ci sono se vanno a fare il loro dovere o loro, quello che devono fare semplicemente però vanno con una consapevolezza che tu comunque di qui sei sereno allora possono andare e anche tornare, cioè loro ci sono sempre attenzione, non è che nel momento in cui tu li lasci andare vuol dire che li hai persi semplicemente li lasci andare a fare il loro, a svolgere il loro lavoro ma loro in qualche modo ti ripagano perché se tu li, li, li, li, li percepisci con quel tipo di amore e leggerezza nel lasciarli fare quello che è il loro, è il loro compito del momento di... fondamentalmente eh certo, e loro ti mandano eh, la loro presenza, in modo con i profumi, con, con i messaggi, con le cose, in modo ancora più, e anche con la, con la forza che ti mandano attraverso l'energia, in modo ancora più forte, attenzione, quindi è proprio il contrario, se li lasci andare, li percepisci di più, se non li lasci andare… Non li percepisci, e loro e anzi, percepisci, perché loro il dolore diventa, diventa una costrizione, di conseguenza non riescono nemmeno a farsi sentire, perché il tuo stesso sì. dolore blocca loro, la loro energia, sì. e in più li fai soffrire, e in più li fai soffrire. Quindi, sì. ecco perché dovremmo veramente vivere anche se capisco che è difficile, ma questo tipo di trapasso come un, un, un loro momento e quindi dobbiamo lasciarli andare. Mm. Certo, c'è Laura che dice vivere la medianità credo sia un grande dono e una grande ricchezza. Beh, qui mi viene una domanda. Dimmi, Cioè, eh, viverla dall'esterno è un conto, cioè rivolgersi ad una medico per poter parlare con una persona cara, per poterla percepire meglio, eccetera, eccetera, è un conto. Ma essere immersa costantemente... In presenze, percezioni, cioè, tu mi dicevi prima: ti arrivano all'improvviso, non è che li chiami tu, arrivano magari all'improvviso e te li trovi accanto. Com'è? Cioè, nel senso che la tua vita personale come si trasforma nel tempo vivendo questo tipo di medianità? Guarda, io non ho mai vissuto questa cosa con um, come una. Um qualcosa che mi abbia a parte appunto quell'evento particolare ma in generale non, non mi sento diversa cioè sono assolutamente come tutti gli altri nel senso che è semplicemente un discorso di accendere in un momento una, una manopolina cioè nel senso non è che è vero che li vedo, li sento arrivare ma è anche vero che eh, se non eh, sto facendo altro non, non è che mi, mi, mi invadono eh? okay. cioè semplicemente sono proprio dei momenti in cui riesci a percepirli perché perché quando voglio sentirli veramente, quando voglio sentire soprattutto le guide, sono io che mi approccio in quella condizione. Quindi mi metto in uno stato di, appunto, transvigile, piuttosto che, appunto, questa connessione attraverso una magari una profonda meditazione, eccetera, eccetera. Quindi mi metto già io nella situazione in cui li voglio ascoltare. Ecco, capito. Quando invece arrivano così all'improvviso, è perché magari, tipo, ti faccio degli esempi. Perché sto parlando di certe cose, allora per esempio sto, ripeto, è un po' come attivare, oppure perché in quel momento il trapassato che arriva deve dare una comunicazione importante, allora ecco che lo sento, tipo, per esempio io eh, mi ricordo in un'occasione stavo eh, lavorando con una... Con una io, ho lavorato per un periodo anche nella parte estetica, per cui stavo lavorando diciamo, con una cliente, insomma, diciamo così. E quindi mentre parlavamo lei mi raccontava, mi, mi raccontava un pochettino del, di un problema, perché lei poi sa che con me può parlare di queste cose, per cui insomma si è messa a parlare e mi dice guarda sai, tra l'altro anche una mia amica mi piacerebbe tanto portartela perché è una ragazza che ha avuto una, una, un, un gra, grandi problemi legati al trapasso del padre, no? Non sapevo di che tipo naturalmente, però neanche il tempo che lei me lo dicesse io l'ho sentito arrivare qua sulla mia parte destra e mi ha detto che si chiamava Giuseppe, al che io gli dico a questa mia amica, ma scusa aspetta aspetta aspetta ma si chiama Giuseppe e ricordo perfettamente che lei non lo sapeva perché non conosceva eh, il padre conosceva la sua amica nel senso è una donna cioè, sapeva che era trapassato ma non, non si ricordava o non, non sapeva il nome del padre realmente infatti eh. mi diceva Guarda, veramente non lo so e io ho detto ok niente vabbè oh, mi è arrivato che si chiama Giuseppe punto. abbiamo finito il discorso abbiamo parlato un po' a un certo punto lei è andata a casa ha chiesto alla sua amica e, dice, e mi, mi manda un messaggio mi dice Elisa si chiamava Giuseppe, per cui probabilmente devi dirgli qualcosa, guarda, sicuramente sì, perché se mi è arrivato così prepotente, tra l'altro, che ne parlavamo io e te, eccetera, eccetera, evidentemente devi dirgli qualcosa, infatti poi me l'ha portata e è arrivato anche il messaggio, insomma, che doveva portargli. Però voglio dire, ecco, ecco in questi casi non è un'invasione, è semplicemente una sensazione che so qualcosa, mi arriva qualcosa, lo percepisco e sì. quindi è così. Poi ripeto, alle volte può succedere che arrivano un pochino più, in modo più forte, magari mi fanno sentire delle emozioni, alle volte io quando mi metto in connessione proprio con delle persone, magari se il caro in qualche modo ha un senso, ha un, ha un senso di colpa, piuttosto che qualcosa di molto forte, credi, mi arrivo anche a piangere alle volte, perché sento veramente l'emozione fortissima del caro trapassato che vuole dire l'informazione, quindi succede anche quello. Ho anche la gioia, eh, la gioia, perché per esempio in un contatto fatto recentemente proprio lì al convegno con, con Nuncio Gentiluomo che tu sai, insomma, siamo stati al convegno, ho fatto dei contatti e è arrivata per esempio una nonnina meravigliosa che la sprizzava gioia in tre parti e io la sentivo talmente forte che avevo tutta giuro la sua gioia, mi stava, mi, mi fetticava nella testa, cioè una cosa impressionante, mi <ride> arrivano proprio anche queste cose, Certo, certo. No, non è un'invasione, non è un'invasione, ecco. C'è certo. Elga che chiede: Buonasera Elisa, volevo chiederle: quando ha cominciato a sviluppare questi doni, se sentiva dei sintomi fisici, tipo frequenti mal di testa? No assolutamente questo. no mai avuto questo problema Allora, disturbi fisici ma nel mio caso però ti voglio rispondere che ogni, ogni mezzo è diverso naturalmente quindi non è che come ti ripeto ci sono persone per esempio che hanno delle, delle, delle cose molto eclatanti che, che magari arrivano proprio anche forti all'improvviso io ho avuto molti disturbi e come ho spiegato prima per esempio di grandi mal di stomaco nel periodo in cui sentivo quell'entità, no? Per dire. E, però ecco, mal di testa non ne ho avuti. O ehm, anche quando faccio comunque. Ecco, devo dire che quando canalizzo e arrivo alle guide spesso sento un'energia piuttosto avvolgente, mi sento molto bene. Eh, delle volte, per esempio, quando sento un'energia un pochino più. Ehm, più bassa, perché è molto diversa energia comunque ovviamente di, di guide piuttosto che di, di trapassati quando arrivano alcuni che sono un po' di energia più bassa, alle volte devo essere onesta, sento proprio una cappa proprio energetica tutto intorno a me, come se fosse qualcuno proprio mi stesse un pochettino schiacciando eh? un'energia un po' così però dura quell'attimo della percezione, ma poi io lascio andare e non, non, mi, non, mi, non, mi, non mi disturba nessuno, insomma voglio dire, ecco, non... Sono tutte sensazioni, però problemi miei fisici li ho avuti soltanto quando sono arrivata nella sensitività, devo essere onesta, perché io lavoro tanto anche con la guarigione, nel senso che quando mh, percepisco delle persone, questo mi succede veramente eh, spessissimo, devo dire, anche quando... Tipo adesso mio marito, no? che è stato parecchio male perché ha rotto la tibia, ha cambiato il piatto tibiale. Insomma, sono povero, cinque mesi che comunque fa fatica anche a riprendere perché ha avuto un'operazione molto seria. Eh, io, per esempio, potevo nei primi mesi percepire proprio nettamente il suo dolore sulla mia tibia: cioè, io sento In fortemente infezione. il dolore su altri. Assolutamente sì. Quindi questo mi capita tantissime volte, per esempio, eh, sempre quando lavoravo appunto nel settore benessere, che magari facevo anche dei massaggi e quant'altro, ricordo benissimo che, non so, in un'occasione una ragazza è arrivata, che conosco molto bene, tra l'altro è, una, è una, una cara amica, è diventata insomma una cara amica, e ricordo che mentre io comunque facevo il massaggio, quindi io a un certo punto ho percepito fortemente come un dolore molto forte all'occhio, come un ematoma, come se ci fosse stato comunque un ematoma all'interno, ma lei non aveva niente, non si vedeva nulla, insomma, a livello fisico. Allora glielo ho chiesto. Con lei potevo permettermi di chiedere, ho detto ma hai problema agli occhi, ha un occhio, e mi aveva detto appunto che aveva fatto qualche giorno prima, qualche insomma, settimana prima, mi ricordo, aveva fatto questo, eh, aveva fatto con laser, insomma aveva per una caduta, non so se diretto o qualcosa, insomma, aveva, aveva praticamente una lesione proprio all'interno dell'occhio, cioè ecco io lo percepisco proprio come dolore fisico, soltanto su di me, su di me. cioè il mio passa attraverso il mio organo per intenderci, solo in, uno, in poche occasioni mi è accaduto di portarmi un pochino dietro il problema, cioè nel senso ricordo una volta che trattavo una cistite e io ho avuto la cistite su, so, lei, lei è andata via e io me la sono beccata ma raramente raramente è stato molto raro questa cosa, sono delle persone che mi, evidentemente mi scaricano un po' troppo e io faccio fatica ma è un problema mio, non loro chiaramente e in quel momento sto assorbendo troppo quindi anche quella è medianità. Attenzione, quando si parla di questo, fa parte sempre della medianità. Perché quando tu tratti una persona, appunto con rechi, Prano, energia, eh, tu in quel momento stai facendo da mezzo, da canale, perché sono loro che stanno, tra virgolette, mandando energia alla persona. Tu fai solo da mezzo. E co tra l'altro, so, so perfettamente che loro passano attraverso quello che è naturalmente te come mezzo, mandano l'energia, quindi, o assorbono l'energia perché c'è carenza, eccesso, dipende, e quella, la purificazione poi avviene attraverso anche il tuo organo. Ecco perché tu lo percepisci lo senti. Poi lo devi lasciare, capito, in qualche modo andare, loro, lo, lo, lo, lo, lo, lo riprendono via. Però... Questa è assolutamente medianità. Quindi anche quando noi siamo dei guaritori, cioè facciamo da mezzo per essere guaritori, non siamo noi guaritori. Eh? Cioè, per cioè per noi siamo solo eh. le antenne, basta, non, non, non, non ci mettiamo null'altro che non la trasmissione. C'è cioè, per esempio Laura che dice Anch'io ho accompagnato mia madre con serenità e con amore. Il discorso che dicevamo prima, cioè tutti possiamo accompagnare un caro Verso il percorso di trapasso e in un'altra dimensione con l'amore, con l'energia, perché comunque, indipendentemente dalle capacità che noi percepiamo, comunque siamo energia, trasmettiamo energia e percepiamo energia. Questo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ora ti dico: in queste cose, per esempio, io dico il pensiero, noi dobbiamo renderci conto che il nostro pensiero è azione, dobbiamo veramente rendercene conto perché quando noi. Eh, quello che pensiamo siamo ragazzi, quindi per esempio io dico una cosa, quando ho cominciato veramente a rendermi conto di determinate potenzialità del pensiero, io ricordo che ho cominciato veramente a mandare energie a, magari alle persone che in qualche modo sapevo che insomma, non stavano bene, ricordo un'occasione particolare Beh, io poi sono stata molto fortunata perché il creatore mi ha sempre dato poi le prove di quello che avveniva e per una persona come me con tanto bisogno che, cioè, di, di, di, di veramente di capire, se, se, di capire è, è stato molto importante devo essere, devo essere sincera sono stata fortunata perché le prove mi sono sempre arrivate quando eh, necessitavo di, di, di più sicurezza, lui o il creatore, insomma gli angeli, chi che sia gli mandavano sempre eh, prove e ricordo per esempio in un'occasione che mh, era successo che un mio cugino eh, praticamente aveva avuto un incidente molto molto eh, grave è stato in coma per un mese e ricordo perfettamente che io ho cominciato a mandare tutti i giorni, mandavo questa energia, d'amore, di soccorso rispettando il proprio il suo karma naturalmente, quindi non c'era un discorso di ok, eh, le tipiche Preghiere, fai che si salvi no fai, cioè in qualche modo mandavo energia finché affrontasse quello che era il suo percorso e ricordo che in quell'occasione particolare ma ho avuto tantissime di queste prove eh? anche proprio in casa alle volte succedeva con mio marito e con, con, con mie le mie amiche però mh, ricordo che in questa occasione appunto lui non aveva un rapporto proprio quotidiano con questa persona, però, insomma, ovvero molto dispiaciuta per quello che stava succedendo, era il marito di mia cugina. Insomma, sta di fatto che a un certo punto, ehm, sento una, io lavoravo con i miei, sento una telefonata, e rispondo al telefono e sento una voce che sembrava veramente l'ultretomba, non sto scherzando, lontana, e, ed era lui che mi dice, Elisa, infatti sono rimasta così, ho detto, ma ma sapevo che era in coma fino al giorno prima, eh? cioè, quindi capito non è che... Allora, alla fine dico, ma uh, ciao, no? E lui mi dice, senti sono uscito da, dalla reanimazione, era in coma ovviamente uh, farmacologico eh? e allora a un certo punto mi dice ascolta, fa quando... Io ho chiamato subito mia mamma, ho chiamato mia mamma perché comunque la rapporti più come me, era una ragazza no? E ricordo che a un certo punto mi dice, no no, ma tu, ascolta, tu quando vieni? Mi diceva quando vieni in ospedale? Eh, e ho detto, ma non lo so, ma se vuoi veniamo anche stasera, insomma, ho detto io, no, in modo molto, ma guarda, non c'è problema, io non l'ho neanche scusate in quel periodo, Ma insomma, ricordo che a un certo punto ho chiuso il telefono, promettendo che saremmo andate a trovarlo la sera, mi ricordo che mia mamma mi ha anche cazziato, perché diceva, ma che non mi hai passato? E faccio, eh, perché voleva parlare con me, che ne so, voleva dirmi quando andavo giù, ma non lo so perché. Insomma, saliamo in macchina con mia cugina, mia cugina mi dice, guarda Elisa, è stata una cosa incredibile, da chi ha aperto gli occhi, che chiede di te? Da chi ha aperto gli occhi e continua a dire, portami Elisa, portami Elisa, portami Elisa". che ha detto, ma ha telefonato per dirmi, vieni giù, no? Ma io non avevo tutto questo rapporto con mio cugino, eh, ti dico la verità. Insomma, sta di fatto che arrivo in ospedale, lui continuava a dire, vieni qua vicino a me, vieni qua vicino a me, insomma, una cosa, ve la faccio breve, quando stiamo andando via, lui mi dice, lui dice prima davanti a tutti, dice, guarda, io ti ho, mh, tu eri proprio con me, mi ha detto, ti ho sognato tanto, cioè, ero in coma, ma ti sentivo, tu eri lì con me, e avevo allora, finisce così, quando prima di andare via, mi chiama vicino, mi dice, volevo dirti grazie, io ho detto, ma di che cosa? E mi dice, tu lo sai, punto, prende, Bah, e torna una settimana dopo fuori da, da, dall'ospedale non si ricordava più niente perché lui appena uscito dal coma aveva ancora la memoria di quello che aveva vissuto e poi l'ha eh, perso sì, sì. quindi guarda veramente per me è stata anche quella veramente una, una grande prova che i miei pensieri e mie, il mio voler arrivavano arrivavano Credimi, certo, certo, guarda, certo. ma, ma ne potrei raccontare a miliardi di queste cose ti eh, sì, credo, c'è credo. un'altra testimonianza di Anna invece che dice quando mia figlia stava andando via con la morte nel cuore le ho detto vai amore non resistere, mamma è qui con te e eh, quindi sì no, guarda io quando, quando sento ovviamente Uh, voi mamme che avete veramente purtroppo dovuto vivere un'esperienza così tragica e terribile, io sono mamma di due figlie e posso solo immaginare cosa si può provare, quindi veramente, cioè, ma posso solo immaginarlo vagamente, perché il dolore che, il dolore che si prova credo che sia veramente eh, terrificante. E quindi veramente una grande, una gran... a parte che ti mando un abbraccio enorme, eh, però veramente una grande grande cuore e stima per queste persone perché io per esempio anche sai come, come sai nel mio gruppo dove tu spesso sei ospite eh, ho una ho laura che è una, una grande mamma di luce che fa delle dirette meravigliose proprio legando proprio al, parlando proprio di questa esperienza di come lasciare andare veramente i nostri figli e, e quindi veramente ho un rispetto e una, una stima immensa per, per voi e, e hai fatto una cosa meravigliosa, è così che deve essere, è così che deve essere e lei è felice sapendo che tu sei felice, quindi questo... È certo, è certo. E sono sicura che la senti. È vero che... amore fino alla fine, no? Sì, fino alla fine. Veramente. C'è un messaggio di Loredana invece che dice salve. Perché ci sono persone che nell'ultimo respiro si trasfigurano e altre invece che hanno il viso perfettamente sereno? Sì. Allora, succede anche questo, naturalmente. So uh, di, di questa cosa, ecco. Eh, però anche lì, um, allora... Eh, non, non c'è una regola non c'è una regola cioè non è che chi si, traf, traf, traf, oh, Madonna, si trasfigura è perché comunque per dire ha, ha un'anima X piuttosto che l'altro l'anima. non è così in realtà sono proprio questioni alle volte anche eh, semplicemente eh, fisiche anche semplicemente fisiche cioè non è che deve essere legato all'anima per forza eh, assolutamente eh, quindi è eh, proprio una come dire è vero, quelle più serene normalmente sono quelle che hanno fatto un trapasso più ehm, gioioso, ecco diciamo così, è semplicemente questo, il fisico in qualche modo ha recepito il, il distacco, se vogliamo, eh, dell'anima in maniera più soft. Quando invece c'è una trasfigurazione è che magari c'è stata un po' di difficoltà alle volte, ma non è una regola, non è una regola, perché alle volte è anche proprio un karma del caro che rimane, eh? attenzione quindi non è detto che sia soltanto proprio perché ha fatto fatica alle volte è proprio qualcosa che in qualche modo tocca poi chi rimane mh? perché vede quel corpo così e in qualche modo deve lavorare su questo sulla paura della morte magari alle volte mh? cioè sì. dico che ci può essere sono, sono molto ehm, varie le situazioni in questo caso Non è ogni caso reso. è un caso a sé comunque ogni ah, persona come anche il trapasso stesso per esempio ho vissuto nelle fasi dell'ipnosi regressiva alcuni casi dove, per esempio, le persone sono andate via con tranquillità perché erano pronte, lo aspettavano, erano pronte al trapasso. Altre invece che talmente non lo erano e non lo accettavano che cercavano di rientrare nel corpo e non eh. ci riuscivano. Quindi eh. sai, cioè, per esempio incidenti stradali, trapassi improvvisi, c'era proprio questa scena rivissuta sui cinque sensi della persona nella vita precedente dove cercava di rientrarci nel corpo e non ci riusciva, per era uscita e non riusciva... A consapevolizzare che non era più in quel corpo, quindi eh, è un caso a sé, non ci sono delle regole fisse ed ecco perché la divulgazione, la, la consapevolezza del mondo dell'oltre è importante proprio perché nei momenti di trapassi violenti molto spesso queste anime hanno dei momenti di sbarrimento, è tutto legato anche alla loro evoluzione. Capite perché allora c'è già questo attimo di sgomento nel momento in cui tu lasci il corpo improvvisamente. Perché paradossalmente è molto più eh, soft che una, un trapazzo. Con una lenta agonia, nel senso agonia, quella chiaramente da coma piuttosto che avete presente, cioè quando una persona che tu ci sta agonizzando, no, in realtà è il momento in cui sta, si sta preparando a quello che è il trapasso, okay? quindi in qualche modo eh, quelle morti sono più leggere mentre quelle dove appunto che poi tra l'altro è una cosa risaputa molti di voi l'avranno sperimentato molte persone che sono vicine alla morte vedono già i loro cari cominciano già a vedere l'identità sì. ma quante volte mia nonna per esempio sì, è stata sì, incredibile, sì, sì. andavo là da lei mi diceva eh, ma chi è quella signora? cioè per dire, è cioè, così perché loro... che si sta preparando alla, cioè, Inizia assolutamente già. Sì, assolutamente sì mentre quando c'è un trapasso, ripeto, violento, o comunque l'impatto eh, dove il corpo esce in automatico, è un pochino più, eh, per l'anima, è un pochino più traumatico, perché non sa che è trapassato. Però, se la tua anima in qualche modo è consapevole, conosce eh, queste dinamiche dell'oltre, conosce, è spiritualmente più evoluta, eccetera, eccetera, lo sgomento può durare qualche istante, ma dopodiché la, la, la, si riprende coscienza di quello che è la situazione diciamo eh, dell'oltre e in qualche modo eh, si va dove si deve andare. Quando invece l'anima appunto è troppo ancora legata alla materia, purtroppo cosa fa? Vuole rientrare nel corpo piuttosto che si arrabbia, piuttosto che crea energia paurosa e quindi vive nella paura e vive nella rabbia, vive nella vive in tutto quello che nella vita probabilmente lo ha accompagnato. Quindi quando trapassa non è che diventa un santo, semplicemente continua a percorrere quel tipo di vibrazione e quindi si ritrova ovviamente in situazioni spiacevoli. Ecco, certo. naturalmente che non sono legate al discorso di quando passi comunque nell'astrale inteso come i tuoi ambienti di appartenenza vibratoria, perché lì è un'altra cosa, allora lì sono ovviamente dei livelli evolutivi come dicevo prima, è solare dove tu non è che sei aggrappato alla Terra, tu vai nel tuo ambiente, però vai nell'ambiente ovviamente correlato a quello che è la tua vibrazione, e alla tua crescita, cioè a quella vibrazione che ti serve per la tua crescita, quindi è chiaro che se dovrai, tra virgolette, andare in una situazione un pochino più densa, perché ti deve comunque far capire delle cose, vai lì, ma lo vai, vai in modo consapevole, perché sai che ti serve, lo crei tu in qualche modo, lo crei tu, Mentre, eh. Quindi non c'è punizione, non c'è un Dio punitore che ti mette all'inferno, che ti mette in una situazione eh, terrificante, c'è semplicemente una propria consapevolezza che ti porta a dire «Ok, io ho bisogno». È chiaro che se un'anima molto involuta, allora le guide in qualche modo ti portano loro nell'ambiente per te specifico. Perché è ovvio che tu non ci vorresti mai andare, infatti rimane anche la terra, perché sai che se hai, hai commesso cose orribili sulla terra… Non è che c'hai tanta voglia di andare in quegli ambientini lì, capito? Perché sono ambienti comunque di ehm, dove si sperimenta proprio su di sé anche il male che tu hai fatto, capisci? Quindi è chiaro che quelle anime eh, vorrebbero rimanere aggrappate alla terra, si attaccano poi appunto a tutte quelle persone un po' deboli perché cercano di succhiare quello che è la loro energia materica. Certo. Quindi, tu eh. hai toccato un argomento molto particolare e interessante che ritengo sia... Eh, da diffondere e divulgare la consapevolezza del mondo dell'oltre cioè eh, fare informazione come stiamo facendo questa sera come fai tu sul tuo canale, come si fa costantemente chi opera in questo settore permette ad ognuno di noi di affrontare la vita terrena e anche il trapasso con una consapevolezza diversa. Io come tutti gli esseri umani nel tempo ho avuto sono state fasi della mia vita in cui ho avuto paura della morte però da quando poi ho iniziato un, un certo tipo di percorso sempre meno, sempre meno Uh, ho, ho, ho avuto paura della morte ed oggi la morte non mi fa assolutamente paura ho magari paura del dolore non della morte quando Obvio. facciamo sperimentazione come abbiamo più volte detto ogni sera mi arrivano i nonni per esempio che mi, cioè come iniziamo immediatamente sono lì e questo mi permette di consapevolizzare sempre di più cosa c'è dall'altra parte perché il fatto di poter essere in contatto con i propri cari in modo così costante e frequente eh, ti mette in condizione di dire sì questo è un percorso siamo consapevoli che questo percorso ha un inizio, ha una fine e dall'altra parte c'è la verità cioè non è questa la nostra vita eterna è quella, cioè, quella. È soltanto facendo un'esperienza che ci permetterà nel tempo di farci evolvere quindi ok l'attaccamento sì ma relativamente assolutamente sì, noi facciamo più esperienze tra l'altro perché comunque è un saliscendire incarnativo e naturalmente perché? Perché comunque noi abbiamo creato eh, siamo distaccati da quello che è comunque in qualche modo eh, eh, diciamo, diciamo che è un po' complessa questa, questa, questa cosa da dire perché è un po' controcorrente alle volte, io lo dico però questo è quello che è la mia, la mia, la mia percezione, noi in qualche modo dobbiamo ritrovare Quell'amore che abbiamo perduto, ecco, diciamo così, ecco, la, la faccio semplificata. Quindi la, provenienza. Parliamo, la, proven, la nostra provenienza l'abbiamo un po' dimenticata. Diciamo così: la nostra provenienza è assolutamente angelica, ragazzi. Quando parliamo di angeli caduti, siamo noi, cioè capito? Quando si parla, cioè voglio, ognuno parla di. di, di angeli caduti, piuttosto che eh, anime in, in evoluzione, anime giovani, anime, anime vecchie, abbiamo tutti la stessa età perché siamo comunque tutti provenienti da lì, semplicemente però cosa succede? Ci siamo distaccati e dobbiamo ritornare, per ritornare abbiamo bisogno di un saliscendi reincarnativo perché è un po' un banco di prova questa parte qui, quella fisica, un, po un banco di prova e in qualche modo qui sperimentiamo quello che la nostra anima ci suggerisce la nostra coscienza ci suggerisce quindi Cosa intendo? Se io ho una coscienza espansa e comunque in qualche modo ho una percezione della mia realtà spirituale, io non riuscirò proprio in automatico a fare determinate azioni, perché il pensiero è azione, come ho detto, quindi io non riuscirò in qualche modo a fare delle azioni che sono contrarie a quello che la mia spiritualità in qualche modo mi, mi, mi, mi detta, mi impone, perché è qualcosa che ho dentro. È la mia coscienza che ha capito delle cose, le percepisce e le e esplica, cioè le, le, le, le porta in azione. Mentre succede che cosa? Che se io ho una vasta evoluzione mi trovo, è chiaro, è chiaro che invece io continuo a fare gli stessi errori, continuo a trovarli... E quindi ho bisogno sempre di più incarnazioni, perché la legge di causa ed effetto è una legge perfetta. Io praticamente è giustizia assoluta, per cui tutto quello che io sono lo porto qua sulla terra, la mia coscienza la sente, il mio inconscio in qualche modo. Lavora, lavora esattamente come è dentro e quindi io sono quella che sono dentro, e, e quindi è una crescita continua. Più sono consapevole, e più avrò sempre meno bisogno di incarnarmi, perché dall'altra parte continuerò il mio percorso finché raggiungerò quello che è il mio stato, diciamo, di perfezione e non dovrò più reincarnarmi. Sono stati moltissimi moltissime persone sulla terra che hanno portato la luce eh, attraverso la loro opera, noi qua in Italia ne abbiamo tantissimi tra l'altro, noi ci dimentichiamo che non guardiamo sempre le, le, le cose eh, scusa, orientali che vanno benissimo, cioè Buddha e quant'altro, Cioè va benissimo perché abbiamo ovviamente delle, delle luci meravigliose in tutto il mondo. Non dimentichiamoci che qua in Italia abbiamo, abbiamo, avuto, abbiamo avuto delle persone splendide che hanno proprio portato questo esempio di umiltà, di amore, di, di, di fratellanza. Ci sono dei nomi, Matuzza Evolo, Francesco, San Francesco, piuttosto che eh, Madre Teresa di Calcutta, sono persone che hanno veramente dato, qui in Italia parlo, delle, delle, delle esperienze di grande grande spiritualità, perché loro mettevano veramente loro in secondo piano loro erano veramente già evoluti e hanno portato un insegnamento profondo, io sono molto legata a queste figure, ma non soltanto queste, ma quelle che comunque in qualche modo si adoperano per aiutare, per fare del bene per essere comunque sempre in armonia hanno una coscienza ovviamente che parla parla attraverso le loro azioni quindi è così Grandioso. Tornando al discorso invece della guarigione, c'è Elena che ci fa un'altra domanda e dice: Non è quindi possibile essere guaritori perché in una vita precedente lo siamo stati? Ma guarda, allora se tu in una vita precedente sei stata o sei stato un guaritore, per esempio, è molto facile che in questa vita tu comunque hai, appunto quello che ho detto un pochino prima, attraverso il tuo sentire, ovviamente quella qualità ti rimane, naturalmente. Però dipende da cosa tu poi dovrai cosa hai attuito con te stessa prima di nascere. Per esempio, se tu in qualche modo quella, uh, quella um, guarigione deve essere qualcosa per cui um, devi metterla a servizio, è chiaro che ti si ripresenterà, perché è una qualità che tu non perdi, perché la tua sensibilità spirituale in qualche modo persiste e continua, perché quella rimane dentro. Cioè le nostre qualità, vita dopo vita, le, ce le portiamo dietro, insomma, non è che le, le dimentichiamo. Dipende poi naturalmente cosa abbiamo eh, deciso perché per esempio se io per esempio in vite passate sono stata anche una guaritrice ma in questa vita in qualche modo devo capire attraverso altre situazioni avrò quindi magari la guarigione non sarà più una mia priorità perché in qualche modo dovrò lavorare su altro e quindi mi si presenterà naturalmente una situazione per cui la guarigione magari sarà soltanto qualcosa che io ho già, ho già sperimentato e non ho bisogno di sperimentare, dipende. Dipende. Quello che è certo è che la tua essenza rimane. Io sono l'essenza di ciò che sono stata oggi, sempre. Cioè, quando parliamo di vite precedenti, per esempio, che ovviamente il karma è, abbiamo detto, io credo nell'incarnazione, quindi nelle vite, quindi è ovvio che quando ero ragazza, per esempio, è molto interessante ovviamente sapere le vite precedenti legate al fatto, magari, perché sei un trauma su cui tu vuoi lavorare e quindi... Chi più di Vincenzo ci può dire che possiamo lavorare su questo. Eh, quello, sì. che, quello che è importante però ricordarsi è che tu sei l'essenza di ciò che sei stato. I, i eh, dettagli possono servire quando sono proprio un lavoro interiore che tu devi fare molto importante sulla tua crescita, ma non per sapere chi sei stato, perché quello non è importante, il dettaglio non è importante. L'importante è che tu fai emergere la tua essenza. Ma anche attraverso l'ipnosi, credo che sia così, no? Eh, non e è importante Sì, sì, sì. Vabbè, è chiaro. Eh, molto spesso capita qualcuno che vuole mh, andare a comprendere giusto per, ma è difficile. Cioè, mh, quello che serve non è chi sono stato. Infatti in terapia si dice, non importa perché funziona, l'importante è che funzioni. Cioè, che sia una vita precedente, che sia un recupero da quello che appunto è la memoria... Akashica o dall'inconscio collettivo junghiano eccetera l'importante cioè, è che funzioni perché sono quei particolari che mi permettono di risolvere quel trauma comunque la consapevolezza non si perde perché è tutto lì conservato chi sono stato mi permette di essere chi sono e di diventare ciò che dovrò diventare perché non dimentichiamo che è sempre soltanto un percorso evolutivo nulla ah. accade giusto per c'è sempre una logica assolutamente che condivide tutto e dice è proprio così e c'è poi eh. Eh, Donia dice... Ciao buona... Donia, amore, ciao, la conosco. Eh, Ina dice, buonasera, vorrei chiedervi cosa succede all'anima degli ammalati di Alzheimer, se c'è ah, qualcosa di ehm. particolare". Allora, guarda, ti dico, eh, allora, la, eh, allora, adesso eh, io parlo chiaramente non eh, solo del malati di Alzheimer, ti parlo di un concetto un po' generale legato al fatto di una, quella che può essere comunque la perdita, delle capacità, eh, diciamo cognitive, eh, mentali e quant'altro. Per esempio ti posso dire che nel caso di pazzia, parliamo della pazzia, per vera e propria patologia eh, importante che puoi, che puoi avere, eh, per quello che mi riguarda, per quello che so io, è molto spesso, anche qui ricordiamo che non ci sono mai delle regole, attenzione, fisse, perché ovviamente ogni karma è a sé e ogni situazione è a sé, l'abbiamo detto. Però molto spesso questi tipi di patologie dove comunque la mente in qualche modo eh, non riesce più a, um, ad essere eh, totalmente in, come dire, equilibrato, eccetera, eccetera, molto spesso ci sono proprio delle, delle cose squisitamente karmiche, le chiamo io. Senso che sono veramente un grande, è un grande, ehm, un una grande opportunità che ha veramente la persona che si incarna in, in una persona che c'è in un corpo che abbia dei problemi mentali. Proprio perché molto spesso la sua anima, che invece sente, percepisce tutto, fa un salto veramente di eh, qualità, mh, diciamo, eh, se vogliamo, spirituale molto elevata. Quindi chi decide, per esempio, di fare l'ultimo tratto della sua vita con un Alzheimer, che ovviamente è, è appunto un tipo di, di malattia che ti prende proprio questo tipo di, di, di, di problematica, molto spesso perché vuole, tra virgolette, bruciare karma. Il più possibile quindi quando tu hai un dolore di questo tipo che è squisitamente karmico perché è veramente qualcosa di un'opportunità molto grande che ti dai è perché vuoi bruciare in maniera un pochino più forte ehm, molto spesso una parte del tuo karma e naturalmente è sempre legato a qualcosa che tu hai causato eh? quindi legge di causa ed effetto per cui è evidente che devi bruciare attraverso quel tipo di Uh, fatica, esperienza. esperienza, fatica, eccetera, eccetera, perché evidentemente quello che tu hai causato in video precedenti è comunque collegato al uh, aver portato dolore mentale, mm? quindi ci può essere anche questo tipo di situazione, però molto spesso quando lo scegli più lunga è la parte di Alzheimer, della tua vita quindi, o di follia in quel, nel caso dei folli, dei, diciamo, dei, dei pazzi ecco, e più naturalmente vuol dire che bruci in maniera molto prepotente eh, quel karma quindi è, non, è una, non è una punizione, è proprio un'opportunità che ti stai dando te la sei scelta prima di nascere Beh, tutto quello che noi facciamo in questa vita è tutto già precostituito, pre preordinato, lasciando sempre libero il libero arbitrio, cioè è sempre attivo. Ah, sì. eh, L'esperienza l'abbiamo scelta, poi con le variabili chiaramente già predisposte, ma abbiamo scelto noi di vivere quel tipo di esperienza. C'è un'altra eh, affermazione di Donia che dice, la notte in cui il mio fidanzato moriva l'ho sognato vestito come il giorno in cui abbiamo avuto l'incidente. Era sospetto, io gli tendevo la mano e lui me la lasciava, ad un certo punto io ho desistito, poco dopo chiamarono a casa dei miei ed io capì tutto. Eh sì, eh sì. perché questo comunque Donia è proprio veramente come dicevamo prima no? con Vincenzo, ci sono proprio delle volte che la tua anima percepisce, sa un avvenimento mh, che, che sta per accadere, tanto più quando poi c'è un legame così importante come appunto il tuo fidanzato che naturalmente stava lasciando, appunto, voi avete patuito, anche tu sapevi di questa, di questa grande perdita che avresti avuto e quindi dentro la tua anima lo sapeva e l'ha percepito, molto spesso accade, certo. Quando, devo dire, perché magari nel caso prima, che parlavamo prima di Vincenzo può essere un caso di chiaroveggenza o di veggenza, eccetera, eccetera, però perché è in sintonia in quel momento magari con quell'attimo, con quella persona. Però quando avviene poi soprattutto una morte, quindi un trapasso, di una persona che tu ami profondamente, molto spesso appunto la tua anima si sta ricordando e ti sta preparando di quello che sta avvenendo. Perché magari anche l'esperienza che tu stessa hai vissuto era già stata pre... È di... ovvio. Anche quel dolore che ti hai provato faceva parte del tuo percorso chiaramente tutto serve per l'evoluzione nulla va sprecato io penso che nella nostra esistenza tutto ciò che accade è sicuramente utile alla nostra evoluzione le gioie, i dolori, la fatica tutto, tutto, tutto perché non va buttato nulla cioè, nel senso che nasce proprio da un'esperienza pre-strutturata, pre l'abbiamo scelta appunto per fare delle tappe Giusto, hai detto una cosa, concludo, hai detto una cosa tra l'altro giustissima, se anche prima, sempre. Ricordatevi, fermo restando che abbiamo il libero arbitrio. Quindi, e per farvi una e vi dico una cosa solo per concludere. Per, per, per farvi un'idea di quello, perché una, una persona potrebbe dire: eh Beh, ma se è tutto stabilito, c'è il destino, allora il libero arbitrio. No, allora vi dico una cosa: se voi trovate una montagna davanti a voi, no che in quel mo momento è il vostro karma, sta a voi decidere se girerete a destra, girerete a sinistra, lo scavalcherete, tornerete indietro vi fermerete quello è il libero arbitrio, perché il karma in qualche modo magari è un qualcosa che vi siete scelti, e quindi qualcosa che può essere anche ineluttabile a volte, cioè spesso, però è anche vero che come voi reagite ad un determinato, ad un determinato karma o situazione, voi state generando ulteriore karma, quindi quello è il libero arbitrio. Eh? Certo, certo. straordinario, è un percorso che davvero, davvero apre un mondo, apre una visione totalmente nuova, e che ci permette, come dicevamo prima, di affrontare sia la vita in modo diverso, perché la vivi diversamente. Io parlo della mia esperienza, da quando ho iniziato questo tipo di percorso di approfondimento spirituale, di conoscenza, vivo la vita in modo diverso. Sì, eh, la materialità, perché siamo in terza dimensione, quindi serve, e eh, la vivo, però in modo diverso. Mentre prima ero completamente attaccato alla materia, oggi la materia è un mezzo, non più il fine. E cambia, cambia la prospettiva. Completamente affronto diversamente la vita ma vivo diversamente anche la morte io sono pronto in qualsiasi momento perché so che quando il mio percorso sarà finito il mio compito sarà terminato e quindi arriverà anche quel momento eh, e davvero sono, sono pronto quindi conoscere grazie all'informazione tutto quello che c'è dall'altra parte ed è per questo che io ti ringrazio davvero noi stiamo avviando un percorso di collaborazione che te molto interessante sono stato già varie volte ospite sulla tua uh, pagina, il tuo gruppo in questa ascolto, settimana ascolto infinito, medianità, meditazione condivisa. Quando tanto tanto questo, il 29 sarai ospite o da gente, te ospite da te, quindi ci stiamo alternando ed è un piacere immenso davvero condividere eh, i nostri temi, le nostre conoscenze con le persone, perché penso che, a livello karmico uno dei nostri compiti è quello di divulgare ciò che sappiamo. Chissà e non dice le cose, probabilmente non si sta evolvendo, l'unico modo eh. per poterlo fare è condividere con gli altri. Poi, Nell'errore o nella verità, noi cerchiamo sempre di diffondere quella che riteniamo sia eh, certo. la verità. Poi la verità assoluta non ce l'ha nessuno, chiaramente. Ma ci mettiamo il massimo impegno. C'è certo, un altro certo. messaggio ancora, vediamo: Quindi. forse altri due, altri due. C'è cioè, certo. allora c'è Elga che dice: Grazie Elisa, sei stata molto esaustiva, grazie anche a Vincenzo. Poi c'è Donia che dice: È possibile rivedere parte di una vita precedente in un sogno? Una volta sognai la morte, mia ma non ero così fisicamente a distanza di 15 anni circa quello che ci fu nel mezzo. Vedevo come tutto in un film, anche se diversa, sapevo di essere io. A cosa può servire questo? Eh, anche qui c'è da dire guarda assolutamente sì, si possono vivere delle vite precedenti ti dico soltanto che una volta io, quando, mi, quando dormo eh, la maggior parte delle volte comunque mi capita se mi sveglio all'improvviso che sento che, sto, che le mie guide mi stanno comunque istruendo e parlando alle volte mi succede e ricordo in un'occasione particolare che la mia guida mi ha portato proprio di fronte a questo cioè, vieni con me e mi ha portato praticamente in questo luogo a un certo punto c'era questo squadro facevo uno squarcio praticamente e vedevo vedevo un uomo bellissimo bellissimo che praticamente lo vedevo e stava facendo delle azioni un po' particolari come dei rituali magici cose di questo genere e mi ricordo che io ho detto ma che bello ma che bello che è quello lì ma chi è quello lì ma che bello cosa a dire no a un certo punto lo guardo bene e mi accorgo che questo uomo non sta facendo dei rituali benefici sta facendo delle cose mica tanto buone no e ho detto, e mi ricordo che io parlavo con la mia guida e gli dicevo, ma guardate questo bello come il sole ma guarda come è, com è, com è, cioè com è spregevole sta facendo delle cose veramente brutte no? sta, sta facendo dei rituali magici, ma comunque in pro sicuramente non di cose positive, cioè contro delle persone e quindi ho detto, li faccio caspita e lo stavo giudicando e la mia guida mi ha detto aspetta a giudicarlo quello eri tu <ride> <ride> questo per farti capire che non so in che vita non ne ho idea però io sono stata anche quello <ride> e quindi allora, a un certo punto mi ha detto non giudicare mai possiamo darci la mano perché a me è capitato in due vite precedenti almeno di quelle che conosco dove in una sono stato un sacerdote nero cattivo, sottomettevo le mie adepte e in un'altra invece sono stato un cardinale della Chiesa Cattolica che ha fatto tanto male, mi hanno tagliato la testa anche con gran dolore perché hanno dato tre colpe, al primo la testa non si è tagliata, si è rotto un anelletto ma l'altro no, al secondo dolore immenso traballavo sul, sul piedistallo dove e al terzo finalmente la testa è caduta e sono morto. Mamma Quindi, mia... Eh, oh, ma eh, non è che vogliono il sacerdote nero e io ero quello bello eravamo in combutta. In questa... eh, vai a giudicare, l'essere non giudicanti è uno dei percorsi evolutivi, è uno dei tasselli dell'evoluzione perché finché abbiamo il giudizio sicuramente questa cosa la pagheremo vuol dire che ancora non l'abbiamo spuntata cioè, qualche altro messaggio al volo lo leggiamo e poi ci abbiamo verso la fine sì. dove Anna dice la malattia di mia figlia è stata una montagna troppo alta e nessuno ha potuto contro tale percorso purtroppo eh, Anna, sì. è bruttissimo chiaramente il dolore è forte possiamo immaginare eh, guardiamo sempre l'esperienza come diceva prima Elisa dall'altro lato hai avuto un amore immenso per tua figlia l'hai aiutata a trapassare a fare questo viaggio e due la consapevolezza che ora è nella sua vera essenza quindi non è andata via anzi si è trasformata si è evoluta ed è lì con te perché sicuramente diceva Elisa la percepirai sarei d'accordo con me Elisa su questo? Sì, Penso no, che... Assolutamente sì ed è una montagna molto grande quella, è una delle più grandi che possiamo trovare qua sulla terra, quindi concordo sul fatto che è molto molto grande, ma la tua gioia, il tuo comunque eh, essere comunque vicino a lei con quell'amore fa sì che appunto tu non generi cioè, che tu attraverso il tuo, la tua scelta di, di comunque in qualche modo eh, vivere tua figlia come se fosse ancora viva fa sì che tu non, non generi altro karma. Ecco questo si intende. Però è chiaro che la montagna è molto grande, ma non devi fermarti, perché l'errore più grande sarebbe quello di non, di non volerla superare questa montagna. Questa montagna si, si supera proprio attraverso l'amore che vi lega e che non, non finirà mai, non finirà mai. Cioè. Certo. Il tema delle vite precedenti potrebbe essere il punto di partenza della puntata quando sarò io sfida da te, perché... Eh, <ride> eh, non è male. Immaginarsi, immaginarsi, questo potrebbe essere un argomento interessante da cui partire, perché si apre un altro mondo, ne parleremo il 29. Io, intanto che leggo gli ultimi messaggi, volevo ricordarvi, quindi eh, Ascolto Infinito, il gruppo di Elisa, dove... Sarò ospite dove stanno facendo e sta facendo lì un grande lavoro di divulgazione, andate a trovarla e eventualmente iscrivetevi, è un gruppo chiuso, abbiamo due dinamiche diverse, tutte finalizzate, entrambe finalizzate alla divulgazione e su questa pagina chiaramente se avete già messo un like, ci state già aiutando a divulgare, se non lo avete fatto, il contributo che voi potete dare è appunto quello, il like alla pagina, invitare i vostri amici a fare lo stesso iscrivendovi al canale magari youtube per restare sempre aggiornati quello è quello il contributo di ognuno di voi come dicevamo prima alla divulgazione noi ci mettiamo il massimo impegno ma è possibile farlo solo se ci siete voi solo se voi ci aiutate a far arrivare il messaggio ad altri altrimenti allora. sarebbe un lavoro eh, vano noi ce la mettiamo sempre tutta ci sono vari messaggi che leggo velocemente Ina dice siete bravissimi un piacere ascoltarvi Laura ci ringrazia infinitamente grazie Anche bravi grazie c'è Liliana che ha dei sorrisi, Anna dice: Come posso capire che le guide mi parlano? Ultimamente, se mi arrabbio un po', la luce di cucina mi lampeggia. E <ride> <ride> <Beh, non so ride> guarda, allora ascolta: dato sicuramente. Guarda, credimi io, io spero appunto con, uh, con uh, eh, Vincenzo, appunto, oltre nella mia pagina, ma anche qui, uh, cioè, io vengo molto volentieri e sicuramente potremo affrontare veramente come capire veramente quando stiamo parlando con le nostre guide. Questo è un argomento che potremo sicuramente affrontare. Come capire veramente quando stai parlando con le tue guide? Non preparo per la nostra prossima diretta. Come parlare con le nostre quest... Ricordiamocelo dopo, però, dopo, prima di andare via, ci fermiamo due secondi. Sì, Ancora sì, sì. Anna dice: Non mi fermerò. Brava, Anna. Brava. Donia dice: Sì, sarebbe interessante. Grazie ad entrambi. Sarà l'argomento della prossima diretta. Da Elisa. Grazie da Roberta. Grazie mille da Rossana. Devo spaventarmi, dice Anna Maria. No, stai no, no, tranquilla, stai tranquilla. Sicuramente grazie, grazie Anna. Sì, no, stai tranquilla, nel senso che allora guarda, ti dico a casa mia le lampadine non durano, cioè te lo posso dire che c'è mio marito che è disperato, perché a casa mia, allora, o il cazzo sono due, o abbiamo detto tante volte, o proprio la nostra, il nostro. Insomma, come si dice, il nostro impianto fa schifo o altrimenti è come un disastro cioè c'è una lampadina che dura in casa mia quindi guarda quando c'è un po' di medianità o c'è qualcosa del genere molto spesso le lampadine le energie si fanno sentire sì. <ride> bene, allora Elisa io ti ringrazio immensamente per Grazie essere stata qui stasera, per quello che fai ogni giorno con la divulgazione e con l'informazione, ringrazio i nostri amici per aver permesso anche stasera a noi di entrare in casa loro, quindi nelle loro case, nei loro cuori, nella loro eh, informazione. Come sempre Ico, e ripeto, aiutateci a divulgare, noi siamo vivi, presenti e continueremo a fare questo lavoro di divulgazione solo grazie a voi. Quindi il vostro aiuto per noi è fondamentale. E quindi a questo punto io saluto te, un grosso bacio. E un grazie, grazie, grazie ai nostri amici, l'appuntamento è per le 21, dove questa sera ci sarà Viviana con una diretta dove si parlerà di ipnosi e della validità dei mezzi ipnotici per recuperare le risorse necessarie alla nostra vita per migliorare la qualità appunto, della vita. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie per la sigla e ci vediamo prossimamente sempre su psicologicamente, ma la prossima settimana, in questa settimana, su Ascolto Infinito perché appunto andremo a parlare del tema che abbiamo appunto. Definito. Grazie a tutti.